Per cambiare la mini basta basta basta non se ne può più è un botto di tempo che vi ho promesso che facevo il test drive di questa macchina e ancora non ci sono riuscito, le Pilot Supersport che monta ancora non ho potuto provarle, non ho potuto scannare la macchina, la guarnizione della testa l'ho cotta perché si è rotto uno stupidissimo bulbo per la temperatura e insomma ora con Giovanni di Officine Cubo ho deciso di tirare giù tutto il motore ed ogni singolo pezzo che non è in perfetto stato, ogni singola parte che non è come nuova la compro, la compro in BMW rete ufficiale la monto e non voglio più avere problemi non ne posso più. Prima di iniziare la visione di questo video ricordo due cose indossa le cuffie ne vale davvero la pena e poi iscriviti al mio canale è un clip, è gratuito e a me aiuti a supportarlo da quando l'ho comprata solo problemi la devo amare davvero tanto l'ho prima restaurata poi l'ho verniciata poi ho fatto gli interni poi abbiamo cominciato con la scatola dello sterzo una serie di cose infinite un, un calvario se così vogliamo chiamarlo però... Perché l'ho fatto? Sarà che mi piace come si guida? È uscito. Sarà che è una e che tra qualche mese farà vent'anni? Ma io sono, sono innamorato di lei, ho deciso di salvarla. Mai come in questo video vi chiedo di devastare. Distruggetemi la colonnina dei commenti e fatemi sapere se, se siamo matti noi che continuiamo a insistere su questa macchina. Oppure se facciamo bene però quando ti metti in testa una cosa è quella e meno male che c'è gente come sto ragazzo qui a fianco a me Tutto lotto, buttala, buttala, sai in quanti me l'avete detto? ma io insisto, io, io non, non getto la spugna, non rinuncio sì. no. e volevo sapere se anche voi la pensate così buona visione Aria condizionata, addio! Ciao! Ah, ah, Quanto godo a levare l'aria condizionata! Che okay, mi danno 10, Matte! Ah, ah, ah. Il sensore di battito ha il cablaggio tagliato, cioè proprio il rame a vista, e anche da quest'altra parte tutto spaccato. Qua invece perde l'attacco della pompa dell'acqua sul blocco e tra pompa dell'acqua e blocco c'è questa flangia che è in ferro, dove qui si innesta la pompa dell'acqua con un o-ring e quello non perde, mentre ci perde la guarnizione tra la flangia e il blocco. Sì, è uscito! Madonna, oh, è schifo. che schifo! Allora, togliamo le candele per togliere un po' di compressione e girare più facilmente il motore a mano e per metterlo in fase al punto morto superiore. Ed è giusta. <ride> Questa è una via di mezzo, un po' bagnaticcia. Vediamo una quarta. Diciamo, il passaggio di acqua maggiore dovremmo trovarlo su, dalla parte del cilindro 1. Vediamo se c'è un segno sulla guarnizione. Vai di là, io ti levo il termosso di qua, così acceleriamo è Ma, avevi dei trasudi per caso no perché? no c'è solo un buco a steccare l'olio smontare Check. ecco vedi qui un metodo empirico per risolvere il problema per tirare fuori staffare qua giovanni si è inventato il piccolo fabbro vediamo cosa succede quindi prendiamo coraggio e gli diamo una pistolettata Eccolo. Ah! Ah! le buone maniere. Svita, svita. La catena! Questo viene con noi. Ok. Stiamo per smontare la testata. Sei pronto? Vai. Oh. Ah! Ah! Non me la puoi fare per nessun motivo Eh. eh. Questi. Eh. Ovviamente vanno cambiati Ovviamente ogni volta che si va a la fare volta. la guarnizione. È perché si stirano, alla loro coppia di serraggio viene provocato uno stiramento e dopodiché, ciao, è stirato e li devi buttare quando li devi. Siamo sfiati! vedo roba evidentissima sì, è un po' di patina sì. d'acqua sì sì c'è un incrocio, eh? la lappatura si chiama sembrano dei graffi invece della la lappatura esatto. è... che cos'è la lappatura? è una finitura della canna che permette di mantenere la canna lubrificata Bene. e all'inizio è molto più grezza di così ah. sì perché Oddio, molto più grezza no, dipende dalla rettifica come li fa, ma diciamo appena fatta è un po' più grezza perché le fasce nuove si devono adattare alla forma delle canne. È pronta, adesso andiamo in rettifica a fare il piano della testa. Ragazzi, Se musica, interessa, musica, Motori, Musica Motori, Fusco, Quartiere Fusco, quartiere Roma, A Roma. Musica. Allora, siamo tornati. Ti gusta? Un po' meglio di prima. prima. Beh, sì. Dobbiamo fare pure questi? Sì, dobbiamo pulire tutti i piani dove andavano le altre guarnizioni, quindi termostato, scarico e, e aspirazione. L'aspirazione sta abbastanza bene, senza graffiare la superficie. E poi ci andiamo di scotch braille. Questa invece è un po' più rognosa da pulire perché come vedete dalla guarnizione vecchia c'erano proprio degli sfiati evidenti soprattutto sul primo e sul quarto cilindro che hanno sporcato tutto il piano d'alluminio ma scusa Giove ma dopo tutto questo sporco che va a finire là dentro? dopo questa la laviamo nella vasca oltrasuoni sei serio? si sì. andiamo a dare una bella lavata a staffare qua va andiamo Thank you. Abbiamo cambiato queste fascette su questa croce 1, 2, 3, 4 perché avevo trovato un po' umidiccio, diciamo. Uh -huh. E quindi per tagliare la testa al toro ho cambiato le fascette perché quelle originali BMW non sono così a vite ma sono a molla e dopo un po' non stringono più, sono come questa, questa qui. Guarda che bello dopo il trattamento ultrasuoni. Questo è l'alloggiamento della secca dell'olio si è rotto? eh sì c'è un buco perché qui c'era una staffetta che tiene un cablaggio elettrico allora adesso saldiamo questo buco questa è la stecca dell'olio e ci andiamo a mettere una copertura di gas di argon all'interno perché se si salda senza con il tig verso l'interno si vanno a creare si va a creare un'ossidazione eh, non so se avete mai visto diventa tipo una specie di polvere che dove c'è l'olio e poi finisce il motore insomma non è il massimo invece con la copertura di gas vedremo che il risultato quindi la parte colorata della saldatura esterna sarà identica anche internamente smontando tutti tutti i tubi dell'aria condizionata perché io non la voglio giovanni non mi serve io d'estate la macchina non la guido mi piace guidarla quando fa freddo e poi voglio alleggerirla giusto <ride> quanto mi odi <ride> continua la fase di lotta greco romana tra il signor nardi e la mini per cacciare fuori questi tubi eccoli della testina anche... controlliamo che tutto sia allineato veramente soddisfatto di come è avvenuto dopo il trattamento ultrasoni guarda te lo dico Le vitasse nuove abbiamo mettere i bolloni nuovi già preoliati andiamo a fare il primo passaggio a 20 newton metri il secondo a 40 il terzo è un controllo ulteriore a 40 e il quarto è una serrata di 90 gradi per finire con quest'ordine a stella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene. Adesso li accostiamo a mano anche per sentire se la filettatura nel blocco è sana, ha qualche sporcizia, se si impunta il bullone. Tutte cose che dobbiamo controllare in modo da non avere dei falsi serraggi. Ok, uno. E due è quello sotto. diretto. Sì. tre a lui. E dieci. Abbiamo preso le armi pesanti. Quaranta? Quaranta. Dopo i 40 Nm facciamo un ultimo serraggio che è quello dei 90 gradi il è nuovo apro ah, il termostato nuovo con la sua guarnizione che come vi ricordate era completamente scoppiata eccolo qua Va bene tutto pulito Tac. bello sembra il suo <ride> Ultimo bullone del termostato, perfetto! Ci Sensor a BMW Roma, a Verona e a Monaco, Berlino, in tedesca, non, non c'è. Che è quello lì, no? Sì, esatto. Come facciamo? Eh, proviamo a vedere se ha un valore di resistenza, a testarlo in qualche modo. Ora mi leggo qualche manuale e cerchiamo di parare. Questo lo sai come prende la sua frequenza per sentire che batte? No. In base al diametro del pistone. Eh. C ha una determinata frequenza tipo 81 e mezzo, sono 7,5 Hz una cosa del genere c'è un programmino che lo fa, non sono matto madonna un bimbo Ah, mm. mo sì. vai vai vai questa è la secca olio che abbiamo saldato poco fa e va fissata sul compressore mi hai preparato tutta la macchina Allora... Eccolo. Sì, a lui. Che stai facendo con il fulcrim? Ho pulito la tua vaschetta dell'acqua. È venuta? È venuta fantastica. Allora, Adesso oh, solo vedere. acqua pulita. Ecco. Ah, ammazza grande. Sto, no, ho 4 Non no. a stringere i pattini della catena e seguiamo il manuale ufficiale per trovare le coppie di serraggio M8, 28 Nm. In questo caso, per mettere in fase la macchina, ci sono due riferimenti, sulla catena ci sono delle maglie colorate in modo diverso, queste due e questa singola, e vanno allineati con i rispettivi riferimenti sulle pulegge. S sulla puleggia di banco ci sono i due riferimenti vicini per due, queste due maglie così. E sulla puleggia superiore dei cams c'è il riferimento singolo. Questi sono i due riferimenti di cui parlavamo prima e sono ora allineati con le due maglie colorate diversamente. C'è una freccia sulla puleggia. Quella. Mm -hmm. allora... Eccola. Ma mi spieghi come hai fatto a ridurti così? Come? Ma non lo senti che fanno 700 gradi all'interno? Ho punto. capito, ma quel, questo è un colore, cioè tipo sembra calcare. Eh sì, sono proprio tubi intasati. Sensore di posizione albero a camme. Tac. Esatto. La scomodità, sc la scomodità. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Ok. Cover. Adesso seguiamo lo schema di serraggio a 12 Nm seguendo i numeretti 8 Questo era okay. il tubo della depressione dei freni che hanno fatto questo bel, non so, con lo stucco andava qui sul servofreno e lo cambiamo perché E visto che ci sono riattivo tutti i contatti, li proteggo con Professional Electric della Svita sì. oh. Dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai C'è un problema strano Si sono rotte delle staffe quindi adesso devi saldare eh, Come al solito sì sì tenditore ultimo tenditore dai tenditore ci siamo ci siamo eccoci qua cinghietta accorciata perché non c'è più l'aria condizionata e abbiamo sganciato il tenditore e sembra che la tensione sia correct il tenditore si muove no? la regola del meccanico di paese vuole che girando la cinghia deve arrivare più o meno a metà o poco prima per vedere la tensione corretta questo è un metodo della nonna però ci siamo funziona non è niente così dai ultimi tre bulloni mm. tac e tac è arrivato il momento tanto atteso il dottore ha cambiato 3-4 magliette ha sudato 6-7 camicie e al momento è all'interno dell'autovettura e lui continua a fare questo Cioè, così al primo colpo, come hai fatto? Vuoi dire qualcosa? Tutto bene, la facciamo scaldare, vediamo di fare lo spurgo dell'acqua, le solite cose. Bene ragazzi, arrivederci, questo video finisce qui, è stato un piacere e domani, Uf, io lo so, pure grazie. <ride> Sì Non abbiamo registrato tutto, tutto Perché io a un certo punto sono dovuto andare via No, sennò ti chiudono il canale Ecco posto E lui ha cambiato anche le... corde le... il freno a mano e il gonfio di Vabbè insomma, quindi anche quelle, anche quelle sono nuove insomma Voglio dire, è un'altra un cosa in più nuova di... Basta, Di questa no? macchina di M <ride> Che noi tanto, io tanto, io lui lui po' meno. Io l'odio <ride> E non ci resta altro che metterla in moto Se parte teoricamente poi ci sarà da sistemare quel problema che mi tagliava la potenza Non si è ancora capito Da mm -hmm. che dipende Nox Sensor come spiegavo nel video Non è stato più cambiato perché non si trova da nessuna parte Pare funzioni Poi me lo dirà l'esperto Me lo dirà l'esperto La log se logga Sì Iscrivetevi al canale Bella Ci vediamo al prossimo video